La pace del Signore sia con tutti noi, cari nella grazia. Un buon pomeriggio di questa vigilia che la festa del mondo dice di andare avanti. Oggi il mondo festeggia qualcosa che è successo 2018 anni anche noi un, un giorno prima di conoscere il Signore eravamo tali oggi ho avuto questa sensazione che ancora il mondo invece di andare avanti e conoscere le conoscenze di Dio della parola di Dio mi sembra che va sempre indietro è vero che alcuni dicono noi non facciamo niente di male, ricordiamo una ricorrenza, ebbene. Il Signore ci dice di stare attento in questi giorni e di non lasciarsi andare verso cose mondane. E quest'oggi il Signore mi ha messo a cuore di leggere un passo che ve lo trasmetto qui in display su Isaia 56, questa è la Bibbia che io uso tradotta, vedete, come ben vedete ve lo sto mostrando tutto, non so se vedete il mio mouse, qui ci sono i libri, cliccando questo pulsante troverete tutta la Bibbia da, dall'inizio, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Vedete, basta che cliccate un titolo della parola, vi compare qui in italiano e come volete voi in questo altro lato potete digitare tedesco, portoghese, vietnamite, francese, italiano, cebuano americano, spagnolo, cinese, russo e via di seguito tutte le lingue sono qui con questo si può fare sia da questo lato che sia da quest'altro lato in tutte le lingue perciò non c'è nessun problema per chi vuole usare questa Bibbia io prendo qui il link della Bibbia ve la regalo a tutti voi ve la, ve la metto nel display della chat e chiunque può adoperarla è semplicissimo di usarla non so se l'avete capito è molto molto semplice ecco il link è qui basta che ci cliccate si apre vi raccomando di non perderla, questa Bibbia è un tesoro, un tesoro inestimabile. Come fare di non perderla? Quando l'aprite andate sopra dove c'è la stella, ve la mostro di nuovo. Ecco, vedete qui, non so se vedete il mouse, dove ho selezionato qua www.transcripture punto .com, italiano inglese Isaia56HTML girate verso destra qui c'è una stella vedete, la sto cliccando vedete, aggiunge ai preferiti vedete, cliccate si apre una paginetta aggiungo ai preferiti o la potete aggiungere qua altri preferiti sbarre preferiti, preferiti su disposizione mobile Addirittura ve la potete portare anche nel vostro telefonino, è molto importante. Oppure scegliere un'altra cartella, la rinominate e fate quello che vi piace e la salvate. Che cosa succede quando la salvate? Esempio, adesso noi la stiamo salvando in preferiti. Allora, preferiti, clicca, fine. Quando cliccate in preferite, se io per esempio chiudo questa Bibbia, per esempio io sto chiudendo questa Bibbia, non c'è più questa Bibbia. Allora io apro un'altra pagina, qualsiasi pagina, qualsiasi, vedete sto aprendo una pagina nuova. <coughs> Ho aperto una pagina nuova, ecco, ecco. Qui c'è la pagina nuova. Allora vado nella cartella che io ho salvato i preferiti. I miei preferiti sono qua. Altri preferiti. Vedete questa cartella gialla sopra a destra. Ci clicco ecco, e combino tutti i nomi che io ho salvato. Vedete io dovrei avere la Bibbia qua. La prima. Vedete la Bibbia bilingue italiano inglese. Giovanni 5. Eh? Vedete. Ce l'ho già sistemata qua. Allora che faccio? Ci clicco con qualsiasi pagina e me la fa vedere. Vedete? È semplicissimo. Vi ho insegnato come avere la Bibbia a disposizione. Anche che se dovreste formattare il PC, i preferiti ce l'avete sempre nella pagina Google. Se avete un Google ce l'avete sempre salvato in preferite se non l'avete un profilo google fatevelo bene a prescindere da questo torniamo a noi adesso questa pagina la chiudiamo per non fare confusione perché ho l'altra pagina aperta qua in Isaia 56 e dobbiamo leggerla oggi dio volendo innanzitutto io l'ho selezionata vedete l'ho selezionata tutta ecco e ve l'ho mandata a voi nel display in facebook come fate la potete leggere benissimo e addirittura fatta in due episodi, mi piace, eh, messa in alto e in basso. Ora io che faccio? Vi faccio leggere tutto quello che è nella Bibbia che in Isaia 56 ve lo faccio leggere con un programma che ho comprato Il programma è questo qua, Balabolka. Vedete? Io ce l'ho già messo qua, più c'è il titolo della, della chat che ho fatto. Ecco. Vediamo un po' di farlo più piccola. Se riesco... Non, non ci riesco a farla più piccola, ma tanto lo legge lo stesso. Ok, adesso diamo spazio prima alla preghiera e poi leggeremo tutto questo che è scritto qua, in italiano e in inglese. Se lo desiderate chiudete gli occhi immaginate che siete in ginocchio se lo volete fare in realtà abbassate le ginocchia e pregate insieme a me altrimenti chiudete gli occhi e immaginate che siete in ginocchio davanti alla presenza di Dio attraverso Gesù gloria a te Padre alleluia Padre alleluia mio Dio Alleluia, alleluia, Padre Santo, Dio d'amore. Questo pomeriggio siamo qui alla Tua presenza, Signore, in questo grande cortile santo, dove Tu risplendi la Tua potenza, la Tua gloria in questa grande piazza. Oh, com'è bello, Padre, essere qui alla Tua presenza, in questo splendore immenso. Grazie, Padre, che io con tutti i miei fratelli, sorelle, amici e nemici, se ne abbia ancora, siamo qui, tutti qui, Signore, davanti a Te, Signore. Padre, è vero che siamo stati con il collo duro, è vero che siamo stati dei peccatori, è vero, Padre, che ancora pecchiamo. Ma quest'oggi pomeriggio, Signore, vogliamo rinnovare questo grande patto con Te, promettendoti l'ode, gioia, sicurezza da parte nostra verso di Te. Ora, quel poco che noi possiamo dare lo vogliamo dare con gioia a Te. Padre, accetta, questo dono che il nostro cuore vuole donare a te, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, Padre. Ecco, Padre, lo presentiamo a te, Padre. Grazie, Padre. Alleluia. Gloria a te, Papà. Santo sei, Signore. Alleluia. Gloria al Tuo nome, Padre. Grazie, Padre, di questo pomeriggio che Tu sicuramente starai con noi. Anche oggi, Padre, desideriamo che Tu, Padre, come prima persona risplenda la Tua voce e il Tuo nome la Tua potenza, qui davanti a noi, Signore. Vogliamo sentire la Tua voce, vogliamo sentire Te, vogliamo godere davanti alla Tua presenza, Signore. E stasera, Padre, veramente, in questo pomeriggio, Padre, vogliamo veramente elargire canti, inni di gioia, di lode verso di Te. Oh, Signore, con qualsiasi strumento, accorda, fiato, a timbani, a danza, Signore, vogliamo lodarti e benedirti tutti i giorni della nostra vita che Tu ci dai. Oh, buon Padre Celeste, è vero, Padre, siamo stati cattivi, siamo stati che abbiamo peccato e ancora continuiamo a peccare, Signore, ma quest'oggi, Padre, ti chiediamo di rinnovarci il nostro spirito attraverso la Tua potenza, la Tua grandezza, la Tua gioia e dacci quella gioia, questo pomeriggio, di sentire la Tua presenza davanti a noi. Grazie, Padre. Grazie, Padre Celeste, grazie, Dio d'amore. E dato che siamo qui alla Tua presenza, Padre, ti vogliamo mettere davanti tutti i carcerati, Signore. Fai che possano fare un, un dietrofronte, un'inversione di marcia, Signore, e ritornare alla gioia, all'amore Tua come primo amore, Signore. Benedici ancora tutti gli ammalati, Signore, in qualsiasi centro clinico, ospedaliero, case di cura e qualsiasi dove ci sia un ammalato, Signore, stendi la Tua mano sì padre stende la tua mano padre e benedici tutti quanti dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo grazie padre grazie Dio d'amore della tua bontà della tua misericordia che tu ci dai signore ancora questo pomeriggio ti vogliamo mettere davanti ancora le vedove sì signore i divorziati Signore, ti vogliamo mettere ancora i bambini, i senza tetto, gli orfani. Ancora quanti stanno chiedendo una grazia, un lavoro, perché c'è molta disoccupazione. Padre, ancora ieri sera ho ascoltato il telegiornale, Padre. Oh, Padre, che brutte notizie che ho ascoltato, Padre. Padre, languiamo di pene e di dolori e di affanni che è il mondo ci carica addosso padre oggi ti vogliamo presentare tutto questo signore padre davvero queste persone che possono marciare perfettamente che possono guidarci veramente verso una strada giusta e più decorosa perché il tuo popolo langue piange a ah, dirotto oh buon padre celeste benedici ancora e soprattutto padre la Tua parola che leggeremo, Signore. Sì, Signore, in Isaia 56, Padre, quest'oggi vogliamo leggerla e rileggerla e vogliamo che Tu ci metti qualcosa nel nostro cuore e nel nostro spirito per dare il nostro contributo al tuo popolo che ha bisogno. Grazie, Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo, nel nome del tuo figlio. Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, mie cari della grazia. Adesso che abbiamo letto la parola della preghiera, adesso facciamo rileggere al nostro programma che abbiamo comprato. Adesso ho trovato il sistema di poterlo far vedere tutto. Si sono riuscito. Il Signore ha avuto compassione di noi. Ecco, ha avuto compassione di noi. E mi ha messo, mentre pregavo, vedevo ciò che dovevo fare. a te Signore. Grande sei mio Dio. Dio d'amore, grazie. Ecco. Perfetto. Cari nella grazie, adesso diamo spazio alla lettura automatica in MP3. Webcam Isaiah 56 Fratello Angelo Picone con scrittura automatica WhatsApp my number 00491771838057 and Iunka TV Boy. Isaiah 56. Isaiah 56 colon 1 Cosi parla el eterno Respetate I El Dorito. E fate cioche justo, poish la mia salvezza sta per <speaking> venire, <in> e <the> la mia geostizia sta per esereriblata. Isaiah 56:1. The Lord says, Let your way of life be upright, and let your behavior be rightly ordered, for my salvation is near and my righteousness will quickly be seen. Isaiah 56:2. Beato el uomo che fa cosi, e il figli ul del uomo che esidina questo, che osserva il sabato asinandusi dal profanarlo, che tradiani la mano dal fair quals yashmael. Isaiah 56, 2. Happy is the man who does this, and the son of man whose behavior is so ordered, who keeps the Sabbath holy, and his hand from doing any evil. Isaiah 56, 3. Los traniroce se unito all eterno nomdica, certo. M escludera d'al suo popolo. Enidica el unico, echo, iosun un alboros secco. Isaiah 56, colon 3. And let not the man from a strange country, who has been joined to the Lord, say, the Lord will certainly put a division between me and his people, And let not the unsexed man say, See, I am a dry tree. Isaiah 56:4 colon 4. Poish Kosi parla el eterno circuitli unikai che asegurano i me sabidi, che segli a rano si ochea me piace, e esidarano al mio pato. Isaiah 56:4 For the Lord says, As for the unsexed who keep my Sabbaths, and give their hearts to pleasing me, and keep their agreement with me. Isaiah 56:5. I o loro, nella mia casa e dentro l e mi mura, un posto ed unknown, che variano meglio di figli e di figli. Daryl Loroa no materno. Chanon periurum piu. Isaiah 56 colon 5. I will give to them in my house, and inside my walls, a place, and a name better than that of sons and daughters. I will give them an eternal name which will not be cut off. Isaiah 56 E 6. Eangli si sono unitai all eterno perseverlo. Pereseris voi servi, tu di the che a servarano il sabato asan andusi dal profanarlo e esiderano al mio pato. Isaiah 56 6. And as for those from a strange country, who are joined to the Lord, to give worship to him and honor to his name. To be his servants, even everyone who keeps the Sabbath holy, and keeps his agreement with me. Isaiah 56:7 Io li canduro sul mio Monte Santo, e li nella mia casa di orazione. I lora a low cost e I Loro sacrifices arono graditi so mio altar, perci, la mia casa sera chcia una, unicasa di oratio pertuti i popoli. Isaiah 56 colon 7. I will make them come to my holy mountain and will give them joy in my house of prayer. I will take pleasure in the burnt offerings which they make on my altar, for my house will be named a house of prayer for all peoples. Isaiah 56, 8 I, El Signore, El Eterno, che rakogli <speaking> gli azuli di israel dice io ne rakogliero intorno <Hebrew> ul we ank de gli aldri alter quelli de suoi son gear rakolti isaiah 56 colon 8 the Lord God who gets together the wandering ones of israel Says, I will get together others in addition to those of Israel who have come back. Isaiah 56. Ovoitut, vesti de campi, venita mangiar, venite, venite ovoitut, vesti della forsta. Isaiah 56 colon 9 All you beasts of the field, come together for your meat, even all you beasts of the wood. Isaiah 56 colon 10 I Gurdiani di Israel sentu di sechi, senta intelligenza. Sun tuti decani muti, incapesi di abeirae, soc nano, stanos draiati, amano sa neciar. Isaiah 56,10 His watchmen are blind, they are all without knowledge, they are all dogs without tongues. Unable to make a sound, stretched out dreaming, loving sleep. Isaiah 56 colon 1. Sun Kanian Gordi Chainansano Kosa Sia Lusir Satoli, Sun dei Postori Chainan Capis Kono Nola. Sun to di volti a al la loro propria via, onano mira al proprio in tieres dal primo al ultimo. <clears throat> Isaiah 56 colon 11 Yes, the dogs are forever looking for food, while these, the keepers of the sheep, are without wisdom, they have all gone after their pleasure, everyone looking for profit, they are all the same. Isaiah 56, 12 Venite, Dicono, Io Androa Circare Del Vino, Ecienebriere Mo Debevon Forti, Eil giorno di domani sera come questo. Enza sera piu grandioso ancora. Isaiah 56 colon 12. Come, they say, I will get wine, and we will take strong drink in full measure, and tomorrow will be like today. Of gloria a Dio abbiamo dato possibilità a tutti quelli che capiscono l'inglese di poterli mettere in gareggiata in questa video chiamata di oggi pomeriggio 24 12 2018 adesso dobbiamo dare spazio anche agli italiani che possono comprendere ciò che stiamo per fare Facciamo leggerlo in italiano. Ecco. Con questo programma, vedete, si può cambiare la voce qui andando di sopra. Microsoft Zira Descote Inglese, Stati Uniti d'America. Si clicca qua e si va a cercare la lingua che si desidera. Inglese, tedesco, descote italiano... Descotti inglese, d'America, quello che volete. Allora, noi desideriamo farlo leggere adesso in italiano e clicchiamo italiano. Microsoft Elisa Descotti in italiano. Vediamo se c'è un'altra lingua. Informazione. Attualmente contentiamoci di questa bellissima signorina che vuole leggere Elsa, in italiano. Ascoltiamo. Ferma, troppo piano. Isaia 56, fratello Angelo Picone, con scrittura automatica VAPSAP MAI NUMBER 0049 1771838057 Aggiungetemi voi. Isaia 56 Isaia 56 1. Così parla l'Eterno, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto che la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per essere rivelata. Isaia 56, 1 The Lord says, Let your way of life be upright, and let your be rightly ordered. For my salvation is near, and my righteousness will quickly be seen. 56, Isaia 56, Beato l'uomo che fa così, e il figliol dell'uomo che s'attiene a questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Isaia 56, 2. E peace the man who does this, and the son of man who's behavior is so who keeps the sabbath only, and is and from doing any evil. Isaia 56, 3 Lo straniero che si è unito all'Eterno non dica, certo, l'Eterno è me escluderà dal suo popolo. Ne dica Leonuco, ecco, io sono un albero secco. Isaia 56, 3 And let not demand from a strange country, who is being joined to the Lord, say, Lord will certainly put a division between men this people and let not the unsexed man say si i am a dri dri dri 56 4 poiché così parla l'eterno circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati che sceglieranno ciò che a me piace e s'atterranno al mio patto aisea 56 4 For the Lord says, as for the saints, do keep my servants, and give the hands to pleasing me, and keep the agreement with me. Isaiah 56, 5. Io darò loro, nella mia casa e dentro le mie mura, un posto e un nome, che varranno meglio di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno, Amen. che non perirà più.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 tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo e satterranno al mio patto Isaiah 56 6 and as for those from a strange country who are joined to the Lord to give worship to him and to his name to be his servants even everyone keeps the sabbath only and keeps his agreement with me Isaiah 56 io li condurrò sul mio monte santo, e li rallegrerò nella mia casa d'orazione, I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli. Isaia 56, 7 I will make them come to my holy mountain, and will give them joy in my house of prayer. He wounded fleshering the barren flowering switch they make on my altar. For my os will be named house of breath for all peoples. Isaia 56:8. Il Signore l'Eterno, che raccoglie gli esuli d'Israele, dice: Io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre quelli dei suoi che sono già raccolti. Isaia 56 The Lord God, un gets together the wandering ones of Israel, says, he will get together at in addition to those of Israel who are back. Isaiah 56, 9. O voi tutte, bestie de campi, venite a mangiare. Venite. O voi tutte, bestie della foresta. Isaiah 56, 9. Oni beasts of the field, come the guitar for your meat, even on your beasts of the wood. Isaiah 56, 10. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti decani muti, incapaci da abbaiare. Sognano, stanno sdraiati, a mano sonnecchiare. Isaia 56, 10. Is watchman are blind, they are all without knowledge, they are all dogs without thugs, unable to make a sound, stretched out dreaming, loving sleep. Isaia 56, 11 Sono cani ingordi, che non sanno cosa sia lesser satulli, sono dei pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alla loro propria via. Ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo. Isaia 56, 11 Yes, the dogs are forever looking for food, while thieves, the keepers of the sheep, are without wisdom. They have gone after their pleasure, everyone looking for profit. They are all the same. Isaia 56, 12 Venite, dicono, io andrò a cercare del vino, e ci nebrieremo di bevande forti. E il giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso ancora. Isaia 56, 12 Come, they say, he will get wine, and we will take strong drink full measure, and tomorrow will be like today, full of pleasure gloria a Dio il Signore ci ha benedetto anche con questa versione in italiano di Isaia 56 adesso tocca a noi dire qualcosa da parte del nostro cuore è stato riempito dell'Eterno. Chissà se qualcuno di voi, mentre pregavamo o mentre ascoltavate questi mp3 sia in inglese che in italiano, il vostro cuore sia stato riempito di qualcosa. Chissà, ma se non sia successo se si starete attenti se sarete accorti a ricevere la benedizione che Dio vuole donarvi questo pomeriggio sicuramente sarete ripieni a stracolmo sapete come? come quando si riempie un bicchiere di acqua e noi vediamo che se mentre riempiamo il bicchiere dell'acqua con la bottiglia. Se noi stiamo fermi a riempire il bicchiere, non ci accorgiamo che il bicchiere si sta riempendo e versiamo ancora dell'acqua. Vediamo che il bicchiere si riempie a stracolmo e esce fuori del, dell'acqua dal bicchiere. E così stasera il vostro cuore, la vostra personalità, il vostro spirito sarà ripieno, totale, fino a traboccare da tutti i fianchi, davanti, di dietro, sinistra, destra e da ovunque vi uscirà felicità, potenza, sicurezza, saggezza, da tutti i punti da tutti i pori della vostra pelle. Questo sta a voi usufruire di questo grande beneficio, questo grande miracolo che avverrà in voi. Ma sarete voi come prima persona a desiderarlo con tutto il cuore e questo avverrà. Bene, qui in Esaia 56 leggiamo dal primo versetto dove dice Così parla il Signore, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto poiché la mia salvezza sta per venire. La mia giustizia sta per essere rivelata. Cari nella grazia, stasera il Signore parla. A chi parla stasera il Signore? Se non a te, se non a me, se non a tutto il mondo intero. Perché quando il Signore parla... Eh?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 a me e a tutto il mondo intero la sua giustizia la sua potenza la sua forza il suo rispetto il suo diritto e vuole rispetto totale da te e da me voi potete dire come noi ce l'abbiamo dato il rispetto al signore se ce l'avete dato è scritto nel libro della vita Tizio Caio Martino in questo preciso istante ha dato rispetto all'eterno è scritto punto per punto, virgola per virgola, vocale per vocale nel libro della vita che nessuno può cancellarlo mai è una registrazione eterna se non l'avete dato questo diritto a Dio di rispetto, di onore e di reverenza fatelo adesso adesso inghinatevi con il vostro capo inghinate le vostre ginocchia vacillanti e date onore e rispetto e reverenza a Dio come lui parla così parla il Signore rispettate il diritto e fate ciò che è giusto se voi fate ciò che è giusto Dio oggi vi strabenedirà la vostra vita oggi cambierà da così vedete farà un salto a così la vostra vita risplenderà come il sole a piena notte dite ma la notte c'è il sole sì, il sole di Dio e di Gesù risplende anche la notte sapete gli occhi dei, dei gatti? durante la notte voi guardate gli occhi dei gatti e vedete che dagli occhi dei gatti esce una luce come queste scintille che ci sono in questo video del webcam. Luccicano gli occhi dei gatti, perché gli occhi dei gatti vedono anche di notte e brillano come queste luci. E oggi il Signore farà questo per te, per me e per tutti quanti, ci inghiniamo alla Sua presenza ad adorarlo. E qui. Nel secondo versetto dice Beato l'uomo che fa così. Il figlio dell'uomo che si attiene a questo che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo che trattiene la mano da far qualsiasi male. Beato l'uomo. Vuoi essere beato? Esegui questo...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 trattieni la tua mano. Conta fino a mille e vedrai che mentre conterai fino a mille, prima di iniziare a fare del male, vedrai che la tua mente si pentirà di fare del male al tuo amico o nemico o chiunque sia. E la tua mente ha progettato di distruggerlo o di fargli del male perché tutto quel male che tu vorresti fare a quella persona un giorno ti ricadrà su di te con doppia misura di peso e di grandezza su di te e sulla tua stirpe sulla tua famiglia perciò calmati respira profondamente mentre stai pensando di fare del male respira profondamente e attieniti a questa pace a questo pendimento a questa gioia di perdonare la persona che hai deciso di distruggere o di fargli del male penditi e mentre ti pendirai e mentre conderai questi numeri vedi che tu ti sei placato, ti sei calmato e ti senti dentro di te. Come un giorno leggiamo con Davide mentre in un passo si trovò che bandò i suoi uomini da un personaggio a chiedergli quello omaggio dovuto per la protezione dei suoi animali e suoi uomini stando vicino a loro che le hanno protetti e nessuno gli ha fatto un male e il proprietario mi mandò a dire chi è davide non ha riconosciuto quell'impegno e davide quando gli uomini gli hanno tornato indietro gli dissero tutto Davide si prese di odio e di difficoltà e ha tutta la sua gente per andare a distruggere quell'uomo cattivo e mentre la moglie di quel personaggio Fu avvisata, gli corse incontro e si inchinò tanto la colpa a lei stessa che lei non si trovò in quella giornata quando i suoi uomini hanno chiesto il dovuto rispetto, cibo. fu commosso da quella donna e si bendì di distruggere quell'uomo e tutta la sua gente vedete a volte noi stiamo cercando di distruggere ciò che abbiamo pensato e mentre siamo inclinati a dare questa distruzione a questo pensiero di distruggere quella persona o quell'ideale che ci siamo messi davanti e ci cerchiamo di calmarci con altri pensieri, magari contando dei numeri con la nostra mente. Vediamo che mentre contiamo la nostra mente sorvola quel pensiero negativo che si era innescato dentro di noi. Oppure qualcuno ci viene all'incontro come questa protettrice moglie di questo personaggio che stava per essere annientato. Ci viene all'incontro e ci dice Angelo, cosa stai facendo? Cosa stai cercando di fare? Calmate, prendi fiato, aspetta, preghiamo insieme. Calmate. E comincia a respirare e a calmarsi. E poi viene da sé a dire Beato sei tu che mi hai fermato, come disse Davide a quella donna. Beata sei tu che mi hai fermato di non distruggere quest'uomo cattivo con tutta la sua gente. Se tu non venivi da me incontro a me, fino a sera al buio non esisteva quest'uomo con tutta la sua gente, con tutti i suoi animali. Veniva annientato da me e così anche noi. Quando ci siamo calmati, abbiamo pensato che stavamo facendo una brutta azione. Stavamo peccando contro il Signore, arrabbiandoci e facendo atto di ira. Vedete l'ira? si prende possesso di noi quando noi ci aderiamo diventiamo cattivi più cattivi di quelli che ci hanno fatto male a noi e allora cosa si deve fare? si deve placare quest'ira mentre quest'ira sta salendo dentro di noi eh? sommergiamola con una respirazione profonda così trattenendo il respiro nell'interno e indirizzandolo nell'addome. E piano piano, farlo uscire dalla bocca. E di nuovo, inalando.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 Potrei continuare fino all'infinito. E ancora c'è il respiro interno con la piccola uscita. Adesso tutta una volta. E così è uscito tutto quel male che era dentro di noi. Quella rabbia, quella distensione nervosa che era dentro di noi. È uscito. E vi sentirete. Placati nella gioia e nella potenza di Dio. Cari nella grazia, oggi il Signore ci vuole parlare ancora con il terzo versetto, dicendoci lo straniero che si è unito al Signore. Non dica, certo, il Signore mi es escluderà dal suo popolo. Ne dica, leonoco, ecco io sono un albero secco. Allora, cari nella grazia, tutti ci siamo stati stranieri, il primo io. Io sono in questo momento uno straniero in Germania e lo sono stato prima straniero in Francia. Sono stato in Francia anche, a Monte Carlo. Ho lavorato tre anni a Monte Carlo come frontaliero. La mattina andavo a Monte Carlo in Francia e la sera ritornavo a Ventimiglia. Facevo il piccione viaggiatore. Mattina e sera ero in frontiera a Ventimiglia alla frontiera della Francia. E vedete... Il primo sono stato io a essere emigrato, straniero, in una terra straniera. Penso che anche voi, alcuni, sono stati stranieri in altre zone. Magari, dice, ma io non sono stato... Hai fatto qualche viaggio di nozze? Ti sei sposato, sei andato all'estero a passare... Questa luna di miele, anche tu sei stato straniero, in una terra straniera. Ah, non sei mai uscito dalla tua città? Non sei stato mai? Presto lo sarai. Perciò questa parola. dice, certo il Signore mi includerà dal suo popolo, mi escluderà dal suo popolo ne dica l'Eunuco ecco io sono un albero secco anche leonuco non dica che io sono un albero secco perché anche l'Eunuco è una persona come noi, uno spirito come noi e se magari sì il suo comportamento sia stato fragile e a modo suo a modo suo essere troppo serviente e, e si sente escluso da questa certezza di rispetto e di onore stasera il Signore ti dice rialzati da quel buco che ti sei inserito o inserita esci fuori risalta come dice allo straniero lo straniero che si trova fuori dalla sua città dalla sua regione dal suo stato che sia fuori non dica che è escluso perché lui anche lui è innestato in quest'albero della vita e se il suo comportamento ristagna al benessere, alla parola di Dio da oggi in poi e ritorna e fa marcia indietro come in versione di U e torna a Dio Dio stasera lo innalzerà a una nuova dignità, a una nuova vita e con questo voglio sospendere questo pomeriggio, questa chiamata in webcam, perché i miei obblighi mi chiamano a sospendere. Ma non sospendo per sempre, ritorneremo a questo passo presto, non appena mi libero dai miei bisogni che devo anche rispettare la famiglia oggi anche la mia famiglia ha i suoi doveri e io ne faccio parte volendo o dovendo perciò vi abbraccio con tutto il cuore a tutti quanti e vi cullo come Gesù culla me ha cullato me e culla ancora a me e io cullo voi così come lui culla a me io cullo voi sento il vostro calore nel mio petto voi sentite il mio calore nel vostro petto e quattro baci uno due tre e quattro e tutta l'energia, la potenza, la ricchezza a tutti voi uno per uno Dio volendo ci sentiremo presto. Ripassatevi questo passo di Isaia 56, e messo nel video, nella chat, e lo potete leggere benissimo chi non ha la Bibbia. Ci sentiremo presto. Pace del Signore, a Dio volendo, a presto. Amen.